Unità mobile di terapia intensiva. Non una normale ambulanza, ma di fatto una postazione di rianimazione su quattro ruote. È il primo mezzo di questo tipo in Alto Adige e uno dei pochi del suo genere in tutta Italia. Un medico d'urgenza, un infermiere e un soccorritore. Un centro di rianimazione mobile eh, che può salvare eh, la gente, se, che, eh, che è possibile monitorizzare. Tutte le funzioni vitali del, dell'uomo, il cardiocircolo, la rianimazione, la ventilazione, il ventilatore polmonare a, a, a mano praticamente. In forza alla Croce Bianca della provincia di Bolzano, un nuovo automezzo è stato donato da Alperia con importante contributo di 150.000 euro. 60 interventi di trasferimento di pazienti curati nelle varie terapie intensive. 100.000 km percorsi in due mesi. Questa unità mobile di rianimazione per noi è molto importante perché riusciamo a trasportare pazienti sotto terapia intensiva da un ospedale all'altro e possiamo dargli tutta la cura terapeutica intensiva che... È un orgoglio particolare perché è un mezzo che dà la massima efficienza e in un momento così difficile degli ultimi due mesi veramente ci ha aiutato tantissimo a fare trasporti che altrimenti forse non sarebbe stato neanche stato possibile farli. L'unità mobile di terapia intensiva è anche un'ambulanza attrezzata per le emergenze. È infatti regolarmente utilizzata in supporto al medico rianimatore in servizio 24 ore su 24 Spesso sono i dettagli a fare la differenza, anche attraverso l'attenzione per i pazienti più piccoli.